Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 e siamo tornati su Super Smash Bros. Ultimate. Allora, in Vai. questa parte faremo altri dungeon. Continuiamo il solito dungeon. Dungeon, solito. Solito dungeon. Ok, eravamo rimasti qui che potevamo andare o qui a fare questo spirito facilissimo, leggendario, oppure tornarcene qui e passare al prossimo quindi dobbiamo cominciare il terzo dungeon, non in ordine di apparizione o altro ma in ordine di come ci va da, dal basso all'alto quindi uh, albero dell'abilità chi stai facendo albero dell'abilità ok albero che Perché avevamo già finito due rami mm. I due rami in alto Abbiamo allora, quasi finito. Se fate ripetute senza penalità questo è buonissimo. Danni da venorioti, no. Questo no Questo Ah, questo è pure lontanissimo, quindi. Uh, ok. No, non si può avere. Questo non si può avere. Mm, questo ci può servire. Sì, non si può avere. e eh, non abbiamo abbastanza sfera. Eh, lo so. Però. Io, prima o poi riprenderemo. Sì, dobbiamo, Quindi, risparmiare cento a no, dobbiamo risparmiare 10 sfere. No, risparmiare Adesso, eh, prossimo dungeon, allora. Eh, nella foresta dovremmo andare. Quale foresta? Quella. Amazzonica, di... secondo che foresta. Non è che esiste solo una foresta al mondo. Ah, stupida Pauline, che mi blocchi la strada. Um, cioè quella di nebbia. Sì, quella foresta, ma qualunque foresta. Mica è una foresta il bosco boscoso ah, come sì, ci non arriviamo qui boh. non è che non si arriva da lì si arriva tipo da qua ma qua c'è un qua come si rompe? se boh. c'è cioè, ci un interruttore da qualche parte sinceramente non me lo ricordi vabbè il bosco per non è no, un attimo vai indietro muovo io lucas ma dai che c'è io non sto facendo niente dai vai oh non sto facendo nulla mio dio lo vedi che sei tu che c'è qualche problema che cosa sta succedendo senti lo muovo io dimmi dove andare dammi no mia. dai ammio Ah, Oh, dang. LOL. Ok, andiamo. Dungeon numero 3, quello del bosco, dio. Sì, uh, sì, questo è facile. Non si capisce niente allora. Questo cos'è? Praticamente dobbiamo. con quei cosi di Splatoon devi attivare i circuiti elettrici. Ah, uh, che schifo. Questo è carino perché c'è pure uno spirito utile. Ah sì? Non penso. Ok, dottor Light. Dottor sì, Mario. Sconfiggi il personaggio principale. incontra energia. Il nemico cerca di scappare. Mamma mangia lui. Ok, qua ce l'abbiamo già pronto. Giustamente perché sono tutti energia adesso, quindi. Sì. La vita che devo fare io. Allora, vediamo che posso usare. Dai, eh, faccio fare a te. Ecco perché è difficile, il prossimo lo fai tu. Ti uh, Chi posso usare? Questo è un po' difficile, quindi. Facciamo donks. Proviamo a fare qualche spike, magari. Ovviamente la skin migliore di tutte è quella rosa. rosa. <ride> Ovviamente Donkey Kong con la pelle rossa. È il colore più maschio di tutti. No, uh, è Donkey Kong che si veste alla moda, ok? Donkey Kong anche in rosa è, è fortissimo. <ride> oh no, c'è cioè Mega Mano! Come facciamo? Low. Spacchiamoli il mega braccio. un oh no. Wow. Mio dio Mega mi sta dando tanto di quel fastidio. Si dice filo da torcia. Muori. Muori e basta, mio dio. Oh. Non vuoi andare? <ride> Lo sto bullizzando! Qui <ride> cerca di scappare, ma è stupido. la pure al volo. Oh la pure, non mi serve. Benissimo. Immunità okay. al treno elettrico, buono. Uh, allarga breccia. What? Uh, no, non c'entra niente. Qua. Ok, lasciamo stare, non ci servono tanto. Per ora non ci servono. Per ora? Io direi mai! Una parte extra è quella. Uh, un attimo, metti pausa. No, ora. Allora, aspetta. Cos Hai disattivato il circuito? Secondo te... Ah, cioè... Dai, metti pausa. Oh, sì, no. Ah. Ok, scusate per... il taglio. Questo ce lo devo prendere. Sicuramente. Voglio vedere se. Ok. Io possiamo andare adesso... No, no, no, Dedenne. Vai Cosa? Non capito. ho capito Provato <ride> Ma che cacchio Ti sei lavato le mani? Si sì. no un attimo Pausa Ok vai Ok abbiamo risolto il problema Chissà che, che problema eh Eh Marco sempre colpa sua. Allora, il terreno è elettrificato, il nemico sarà più mosse speciali standard, a lancio una Pokéball, apparirà Dedenne. Abbiamo spinto anche il terreno. Sì, perfetto. È proprio quello che avevamo, mm -hmm. che avevamo che abbiamo avuto ancora. Mm -hmm. Dedenne mm -hmm. um, è facile, quindi metto casuale e sono ah sì the De den è facile the De den è il pokemon forte di tutti si si si si si non si si si si si si si si si si si si si si si si si si verde si si si si si si si si si si si si si si si si Picha, si chiama. Pichu, pichu, pichu. Perché c'è il nome tutto maiuscolo? Perché si chiamano così i personaggi? Pika! Perché dice Picca se non c'è nessun nome? Perché che devi dire. Picha! Picha! Sì, come non è? fermo mio figlio. allora su sì oppure no devi fare l'altro quello sopra è l'HM perché così ottieni il, cos il bulbo di, di elettricità li dobbiamo fare tutti e due Sì, lo so ma è meglio se fai prima quello così puoi fare pure l'altro spirito che si mi fa nulla è uguale lo so come prima oppure l'altro Terreno elettrico, okay. E cioè già. Gli attacchi elettrici sono più potenti. Energia. Che fai? Io ho fatto nulla, tu sei l'unico che lo posso fare. Io non ho cliccato uno, il mio dito stava un panizo. Ok, ehm. Uh, qual è il personaggio da combattere? Uh. <ride> ehm. Che fai? Che è? Oh, no, lo clicco io! Manco io. Io non posso. Electman, qui, cacciù. Uh, facciamo. Eh. Perché no? Chi di Pikachu finisce di Pikachu... Di Pikachu morisce. Madonna. Pika versus Pika. Quale è il resto? Io invece sono Pikachu... Allora... Allora. Come si chiama? Pikachu Ash. Ah, cerca... Se... Prima mi chiedi come si chiama, poi... I don't care. sì, oh. Non si capisce nulla, ti prego, vieni qua sopra. fatto un era prevedibile tantissimo ti prendo <ride> ok quindi ora eh, prendiamo il bulbo mm, il bulbo oculare facciamo il sì. il nemico diventa d'acciaio e sembra giusto ah solo quello bene Ah non abbiamo anche acciaio Perché dovrebbe servire diciamo, anche acciaio? Perché così faccio più danni Non fai più danni Sì L'acciaio lo rende soltanto... Lo rende lo so ma io gli faccio più danni con lanti alta... con acciaio Capito? No, non so. ha senso Ha La, senso L'acciaio sarà una super armatura Cioè che non, non lo posso so mockback, però, però lui ha ancora l'armatura io gli faccio più, a... più danno la super armatura no, no, no ti protegge dai danni, ti protegge dai danni. Lo la... so, la... ma io gli faccio più danno comunque. No, non ha senso quel tuo ragionamento. Mica gli annulla gli effetti dell'acciaio, è soltanto che faccio più danni a quelli che hanno no, l'acciaio. Esiste sono spirito così. Esiste. No, you. <messi> Che poi io mi chiedo, su sì ce l'hai il collo. Che poi io mi chiedo, tu hai messo gli spiriti di attacco invece che quello là di dentro. Perché ho, ma, sì, ho messo li ho messi quelli di attacco, per, perché avrei dovuto mettere quello anche lì Capri se avrei cambiato o no. Da <ride> fregare Basta! Basta cosa, se tu non usi combo o niente altro per... Cioè, ci credo che... non... Dai, vieni, meta! Ah, ti ha preso! Okay. E ta, S! me ta, S! <ride> no! <ride> Come ti ha fregato, sei morto! Sì, vabbè. Cosa? Sì, vabbè, con 48 di percentuale. Vai insomma, metanale, insomma, insomma, la banana come, come si deve. Spara un colpo secco. Sì. E ora abbiamo Susi. si sei fatto proprio picchiare duro però, eh? Cioè, vederti che non riesce a sconfiggere un, mm, uno spirito a livello di. No. Eh, vai giù? Ora abbiamo quel furti. Ecco. Poi li prendi. No, sai. Auto. <ride> Bus. Ti serve. No, non è vero. Perché dovrebbe servirlo? Dove vai? Lì sai. Il... Cosa sta? Che cucco? Co... Quello spirito! Non cioè, ci sta basso prendere. Non ci stanno. So, no. Sleepy Toad Cosa vuol dire slippy? Fuck! Fox! fox. <ride> che fa? Io non ho fatto nulla, tu sei l'unico che lo. Come, come dovrei fare? Che cosa dovrei Ma avere? Perché cacchio fan. ne so? Mio dio! Sconfiggo! Mio dio, io non ce l'ho quel pulsante! Sì, vabbè! Se io volessi premerlo, io non lo premo mai intenzionalmente. <risa> io non ce l'ho! Vai! No, dovevo mettere il Capitan Falcon Rosa, mi sono dimenticato. Perché fa così? Oh! Io non sono, eh? Anche io. No! No! Madonna mia, se morivo così, ma stupido. Fox mi vuoi male tu? Vieni qua, Slippy Todd che non sei so altro. Di che serie è questo scenario? Metroid? Sì. Non è ovvio. Mm, no. Sì. Invece. Non conosco Metroid. nemmeno io. Mm. Problemi. No oh, c'è il coso, oh, uh. Ok, non lo vuole far fare il Falcon. Cacchio, è vero, c'è il tempo. Muori e uccidere Sleepy Todd. Perché ha detto che è il personaggio principale. Sì, è il personaggio principale, ecco, fatto quella schivata a mezz'aria per sbaglio. Non si capisce niente con quello sfondo, non mia. Si sì, riprese... Ah vabbè, è tutto a posto. Poi è troppo lontano la visuale. Non sì. si capisce nulla. Sì, ho giocato io con vabbè No, ma ora torni indietro. E la notte si può? inizia a spammare come solo sa fare ho non fatto so. quattro mosse tutte diverse l'una dall'altra si sì, appunto non prendendo nulla perché tu l'hai usata e allora così. che c'entra con lo, sp lo spam no dai eh no dai che fa sei tu perché, perché non lo vuoi capire perché dovrei essere è un io. problema il tuo telecomando non sono io non ti arrabbiare che è, no, è iniziato perché è uscito Ma a me è da fastidio che dici che sono io. Perché dovrei essere io? Perché dovrei Perché fare? sei l'unico che ha quel pulsante. Sì, allora che c'entra? Perché sei l'unico che ha il pulsante, sei l'unico attaccabile. E allora? Non significa che sono io per forza, se ho il pulsante. Ho un problema al, al telecomando, sì, oppure, il pulsante, le... oppure sei tu. Non sono io. Puoi anche guardare il telecomando tutto il tempo, io non faccio nulla, non tocco il tasto 1. Forse lo tocchi per sbaglio. Non funziona così. Ma ho Beh, fatto tornare a Fox. Sì, Fox è un ostacolo. Ok, Fox Ora hai un minuto per il Grenino. Non si può facile, non mi attacca, lui mi vuole solo scappare. Mio dio però quanto scappa! Eh scusa! L'ho scomaggio molto veloce! minuto si sì, lo so la presa lui perché l'ha presa tu non fai mai le mosse di le mosse speciali non è vero dai okay. tipo sia hate oppure ehm, la roccia veramente veramente io li faccio quando è opportuno tu invece li usi abusivamente le combo non si fanno solo di, di mostri speciali, lo sai? Sì, bravo. Poi.. No. no questa oh qui. Dio. Un attimo, fai fare a me. Che cosa? Un no, attimo. Dobbiamo andare di qua adesso. Sì, ma un non attimo. Si mette questa e eh si sì, va. va. Un attimo, potrei pure risparmiare una cosa. Tipo quella come l'hai messa? Quale? Quella lì. Quella lista va già, serve per il ponte per passarci. Ah, ok. Cioè non lo so. Uh, no. Puoi toglierla allora quella. Non ci serve. Sverabilità. Vendi sperabilità Oh! Quindi prendo. Eh, no, non abbiamo abbastanza. No. Non abbiamo voglio, abbastanza voglio prima per... quella da 100, Quella da 100 è la più utile. Ok vai beh vai in alto adesso. no no no un attimo Qua. serve un'altra cosa ah no, ne, abbiamo. ne abbiamo abbastanza secondo te, è tutto questo quello utile gran pesce pesce cozza pesce, pesce scossa così Cos terreno elettrificato questo è tipo il boss vai a parte i vittini il terreno elettrificato gli attacchi ai nemici saranno più potenti elettrici vabbè il nemico diventerà mazzi ma metti il coso elettrico ok, ah, io sarei in personaggi probabilmente lascerò Kirby perché um, mi, mi allina... All tanto fa niente se perdo io fai tu tanto è l'ultimo che dobbiamo fare di solange, direi quasi c'è la mappa nel dungeon? con chi no, non c'è però si... si capisce No, è che sto scenando qua che è fastidioso a girare intorno. Bisogna togliere da una parte e rimettere dall'altra. Non caricarlo troppo quando fai quella mossa, perché sennò non lo prenderai mai. Anzi, se non mi consiglio migliore, quando che fai quella mossa, mettiti sopra di lui. Che è la mossa? Con la testata che... la cremenza che fa nella terra. Ti, ti devi mettere... non così? Vabbè, però Cosa è che devo fare? Devi, praticamente dopo che dai la craniata ti devi mettere proprio attaccato a lui, devi caricare la mosena appena si vibra la rilasci. Perché quando si vibra quello salta per forza. Quindi lo puoi uccidere subito. Perché due spiriti? Boh. Eh perché Che boh. okay, adesso... il Ah sì, perché hanno lo stesso nome, hanno la, la stessa identità. Uh, c'è roba lì. Ah. Eh. eh, hanno attiv attivato il coso. Uh, ti prego, un'altra roba sulla mappa principale. Oh La nebbia. Oh, il coso. Uh. Finalmente. Finalmente. Uh. quelle sono solo una scorciatura in realtà. Uh. Quello no, dove porta? Non si sa. C'è un tubo qua vicino, ci potremmo andare. Per il momento concentriamoci a finire qui. Lo apri un bel ponte? Non ci arriviamo lì non so. Allora, vediamo. Un attimo. Aspetta. Vediamoci Se mettiamo guarda. solo un giocatore con due Joycom possiamo vedere intorno alla mappa. Mattia, tieniti quei due, vai giù. Dovrebbe essere possibile. Prenditi questo. Questo che serve. Il primo. Ok, ora quindi due possiamo prendere il personaggio. Uh, Pichu? Uh, sì. Piku. Bene, bene, bene, allora. Quale modo migliore di sconfiggere Pichu se non con. No, vedi non sono io. Io stavo così con la mano, come avrei potuto fare a cliccare? Come fare a sconfiggere Pichu se non mangiandolo? Qual è il modo migliore di mangiarlo? Se non Se non con Mario. O Wario. O Pac-Man. O Kirby. Potete vedere. Mettiamo la skin di per come tributo al nostro caro vecchio personaggio che non verrà mai aggiunto. Caro vecchio wise! Wow, Let's do this! Questo comunque sarà l'ultimo l'ultima cosa che faremo in questa parte Facciamo un, uh, un dungeon episodio? Se riusciamo! Eh sì! Sì, vabbè, il primo dungeon l'abbiamo diviso in due solo perché era, era tipo fortissimo è troppo dopo vediamo quanti dungeon uh, quanti dungeon ci rimangono cioè uh, con uh, uh, 18 volte e 9 volte no solo più vivo siamo bloccati un casino lì no Madonna. perché, perché non così? si è aggrappato al bordo perché non si è aggrappato al bordo, voglio capire Cambia la formazione. Io voglio capire perché non si è aggrappato al bordo. Perché? Sei un personaggio. Ah, pensavo avesse preso il dottor Mario. Ma il... No, vabbè, non te lo chiedo, tanto di sicuro tipo che non lo sai. Cosa? Gli cosa? Gli spiriti sono. non sono da. Beh comunque Zelda sì, è uscito il uh, dottor Mario World che ne è so. per... Eh appunto lo, lo, lo sapevo. Eh. Che lo sapevo. Sì Marco, come Marco. Tanto Piccio si elimina da solo tra poco. E qui vediamo un Marco nel suo abitato naturale che continua a usare... Non è meglio un abitato naturale. Che no. Continua a usare l'attacco in scatto e la, lo speciale in su. Yeah, ora abbiamo il personaggio più brutto di tutti. Non è vero. Io odio no. Piccio. Peggio di Olimar. Puro non devi vedere le combo che fa. E i suicidi che commette. Da dove siamo partiti? Giù. Ok, vai. Ora, guardando dalla mappa, uh, vediamo quanti... Dungeon cinema comunque Non ora, prima, prima, già che siamo qui. Visitiamo le cose che abbiamo liberato. Fermo! No, eh, uh... Quello spirito è una leggenda. Può per forza fare così perché sennò non trovo veramente un altro modo. È troppo incasinato il giro. Ah, quello. personaggio personaggio. Mm. Uh, no, vabbè. Interrompiamo qui. Mister uomo sabbia. <ride> Vediamo abilità Ok, ho oh, tanto. Eh sì, metti la mappa. Quindi nella prossima parte prenderemo la questo mappa... personaggio. Andremo al tubo lì. Quanti dungeon ci rimangono? 1 uno, mm, uno. No, 2 Uno. No, 2 Vai vai ho capito! Madonna! Madonna! Sì, solo uno! E poi quello lì in alto sinistra in alto a destra. Sì, ma perché non abbiamo sbloccato tutta la mappa. Ora dobbiamo fare i dungeon perché siamo bloccati. Vabbè. Quindi nella prossima parte prenderemo questo personaggio, il tubo e in basso a destra e anche uh, inizieremo il prossimo dungeon. Quindi qui trovate il video, il video precedente e quello successivo se è già stato caricato e poi la playlist con tutta la serie. Quindi ci vediamo alla prossima, ciao! Ciao!